Ciao, benvenuto in questo nuovo video, io sono Carlo e... Andiamo a vedere questo Riff in Slap che è il numero 45 del mio metodo Easy Slap, mi raccomando se non l'hai ancora visto eh, vai a vederlo sul mio sito ci sono un po' di informazioni, un po' di video e oggi andiamo a vedere questo esercizio eh, come andare a tirare fuori questo groove con, con la partitura. Allora noi arriviamo da questo argomento eh, Hammer On con le ottave e le ghost eh, fatto con, in questo modo qua noi abbiamo il re andiamo a fare la sua ottava con un emmer quindi il, re, il primo re lo facevamo col pollice L'ottava con l'hemmer e poi due ghost, una col pollice e una con lo strappato. Qua facciamo un passino avanti, cioè andiamo a metterlo in un groove e non andiamo più a mettere l'ottava ma mettiamo la quinta, lo facciamo sulla. Qua al tasto l'ultimo quarto della prima battuta andiamo a prendere la al tasto 7 della corda di re e ci appoggiamo a, con l'emmer al mi al tasto 9 corda di sol 1 2 3 4 Po più difficile che fare l'ottava anche se la mano è un po più chiusa eh, però sono più ravvicinate e, e poi eh, sleppare con il pollice sulla corda di re è un po più difficile che sleppare sulla e sul mi l'altro invece verrà poi preso sul mi al tasto 2 eh, appoggiandosi poi al si Come ti dicevo prima va messo nel contesto del groove, quindi il resto invece è in ottavi e eh, va a fare questa cosa. Re, re acuto, poi andiamo a strappare il, il do, anche il re acuto era strappato, quindi thumb, pluck, pluck. Poi abbiamo una ghost note sempre fatta col pluck e sempre su accordo di sol, ci porta sul, eh, sugli ottavi Sol La. Il La ti consiglio di andare a prenderlo con l'1. Proviamo ad arrivare fin qua. Arrivato su questo La, facciamo l'accelerazione in sedicesimi andando a mettere questo MR più ghost per poi ritornare sul Re. Proviamo a farlo lento. Seconda parte, che ti ho già anticipato, abbiamo sempre Re basso, Re alto, Ghost, questa volta però poi andiamo sul, sulla nota Si, Si naturale, tasto 4 di corda di Sol. Qua ti consiglio anche a me, se, se vai a vedere nella parte, P2, Plac2, cioè il Plac noi possiamo farlo o con l'indice o col medio, in questo caso essendo ravvicinati... Uh, ho segnato che si può fare con, uh, con l'altro dito quindi con il medio però se ti viene bene anche solo con un dito va benissimo lo stesso uh, qua ci siamo spostati quindi sul si ci spostiamo ancora di due tasti e eh, andiamo sulla corda re e qua facciamo l'altra accelerazione sul mi quindi mi e si in emmer l'emmer lo puoi prendere o col dito 3 o col dito 4 esercitati con tutte e due poi scegli quello che ti viene meglio e poi ritorniamo sul nostro re in basso proviamo solo la seconda battuta oh, scusami di nuovo Come senti, io suono sempre tutto molto staccato per dare eh, un tiro un po' più funk. Avessi dovuto fare esattamente come era scritto, le note andrebbero un po' più lunghe. Però trovo che suonino eh, meno bene nel contesto appunto del eh, groove funk in slap quindi di base cerca sempre di staccare molto però per studio ti può essere comunque anche molto utile tenerle anche lunghe per vedere la lunghezza giusta e comunque eh, per, per migliorare il tuo controllo su qualunque nota bene andiamo a suonarcelo tutto una volta 3 e 4 poi puoi accelerarlo mi raccomando utilizza sempre anche una, una batteria un metronomo per controllare bene di essere preciso sul tempo e poi divertiti grazie per aver visto questo video e noi ci vediamo alla prossima ciao a presto